Hey là ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Novel Electric Studios Allora, questo è un piccolo vlog che dura pochi minuti dove vi spiego alcune cose che sono successe e che succederanno Allora, sono felice di annunciarvi che siamo arrivati ai 61 iscritti e questo significa che ne mancano veramente pochi per arrivare a 100 e attivare il concorso Cosa consiste il, il concorso? ai 100 iscritti, due di voi, tra gli iscritti che guardo vedrò chi c'è di iscritto, due di voi verranno scelti per fare un video con me, o Minecraftita o una challenge. Quindi vediamo. E eh, vinceranno poi inoltre la maglietta del canale. Eh, quindi poi contatterò i vincitori personalmente, contatterò in privato mi dovranno dire la taglia che portano e io penso provvederò a fargli le magliette poi fisseremo un giorno e quindi ci troveremo non vi preoccupate se volevate vincere il concorso e non lo vincete perché praticamente questo concorso verrà ripetuto allora questa prima volta è stato 100 iscritti prossima volta ogni 200 iscritti quindi la prossima volta sarà a 300 iscritti verrà riattivato il concorso e altri due di voi verranno scelti io comunque mi segno che ho sentito poi se quello lì che ha già fatto il video con me e l'ho già sentito vuole fare un altro video con me me lo scrive in privato o su un commento cioè me lo scrive su un commento in privato su Messenger o dove volete anche Facebook e così e fissiamo un giorno o lo contatterò io e lo inserirò in un video come ospite speciale, ok? Quindi, per questo, primo avviso è tutto. Poi, volevo ringraziare anche Nicky Boy e Matt con cui abbiamo iniziato una leggera collaborazione. e eh, Nicky Boy e Matt hanno iniziato a farmi vedere un attimo come si fanno delle copertine, farmi un paio di copertine che le vedrete prossimamente e li ringrazio veramente tanto perché sono veramente bravi e vi consiglio di iscrivervi, vi lascio comunque nei, in descrizione il loro link del loro canale <coughs> altra cosa mi sono successe: allora è successa una roba diciamo non proprio bella perché eh, Giovedì scorso c'è stato un piccolo incidente con l'auto e mi è scoppiata una gomma, si è forata una gomma e quindi sono rimasto a piedi. Poi comunque ho chiamato il carro carroattrezzi, il gommista, sono venuti e abbiamo sistemato il problema, porta lì, abbiamo finito la macchina. Ora funziona, le gomme sono nuove perché erano veramente consumate e dovevamo cambiarle e vabbè, hanno fatto un piacere a scoppiare. quindi... Poi sono andato su in montagna, ho fatto una piccola vacanza dove non prendeva niente e appena tornato giù nel campo di rete del mio telefono mi sono arrivati tanti di quei messaggi che non avete idea, il mio telefono stava veramente scoppiando, ci mancava poco che facesse fumo così anche lui chiudeva, punto e fine e vabbè, poi rimaneva solo sto computer che anche lui ormai, poveretto, ha i suoi anni e... Dovrà essere cambiato, ma lo cambieremo, cioè lo cambieremo aggiungendone uno nuovo. Praticamente io sto programmando di prendermi un fisso. abbastanza potente con scheda grafica, un medio processore che dovrebbe essere adesso non ricordo cos'è, ma è equivalente a un I5, quindi per me va più che bene. E già cioè, forse mi prendo una versione con l'SSD adesso vediamo. Bene, ormai mi informo, poi vedo i costi. E tutto. Quindi, a breve, quando avrò il computer nuovo, inizierò a, come dire, ad aggiungere un sacco di novità, mod riguardo Minecraft, inizierò la skyball, la skyblock, scusate, la skyblock che non vedo l'ora di cominciarla perché è veramente bella, poi farò anche, inizierò le bad wars, altre sfide che mi metterete voi magari nei commenti, tipo altre mappe, se volete che faccio mappe di minecraft tipo che ne so uh, mappe horror, assassin's creed o altre robe, Scrivetemelo nei commenti poi altre cose che mi viene in mente, tra breve uscirà anche una challenge la nostra prima vera challenge seriamente, fatta seriamente eh? <coughs> e non sul momento, ci stiamo organizzando già da più di una settimana con questa challenge, quindi speriamo che vada tutto bene Augurateci una buona fortuna, una buona challenge, io vi auguro una buona giornata, una buona settimana, buon lavoro per chi lavora, ricordo del concorso ormai veramente manca pochissimo, quindi questione di attimi, di, secondo me è questione di qualche mese, se no addirittura un mese basta, e quindi qua è tutto, dai. <coughs> Vi ricordo, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi, lasciare commenti, condividere i video che vi sono piaciuti, condividere il canale se volete vincere il concorso, poi se continuate a seguirmi potete vincere anche gli altri concorsi, lasciate commenti su challenge o eventuali mappe di minecraft o altri video che, posso, che volete che faccia, vi lascio con il mio solito saluto elettrizzante, un saluto e ciao!